Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, ai consiglieri, agli assessori, al segretario, allo staff di presidenza e ai cittadini. Allora andiamo avanti con il consiglio, entra il consigliere Montesi, andiamo al primo punto all'ordine del giorno che è comunicazioni, il consigliere Ludovici aveva da presentare, prego consigliere. Buongiorno ai cittadini, ai del al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli assessori, al segretario comunale. Volevo leggere questa, questa mozione inerente alla questione delle, delle associazioni delle associazioni che hanno il diritto di frequentare le sedi comunali Se, a ah, Siccome è stata la copia a tutti i consiglieri sì. che stanno se lei rappresenta l'ufficio Presidenza, presenza, il prossimo consiglio verrà portato come era portata mozione all'ordine del giorno. In incasso. In Grazie. Ci sono interventi, il sindaco? Buongiorno a tutti. Un, eh, un intervento solo a livello comunicativo. Stiamo procedendo, come ci siamo detto, al nuovo consiglio ordinale nell'organizzare tutti i documenti necessari per arrivare a un intervento sulle torri, quindi a, a breve, subito dopo Pasqua, eh, faremo una riunione di capigruppo, poi ti vorrà partecipare, eh, sarà anche allargata, a tutti coloro che vogliono, il, che hanno l'interesse di eh, mettere in sicurezza le torri. Eh, mi dispiace che c'è poca gente questa mattina, purtroppo per motivi credo tecnici, che si è, detto, è stato in Consiglio la mattina e non di sera, eh, volevo cogliere l'occasione per comunicare che la Regione Lazio ci ha finanziato 1.318.000 euro che eh, vanno a, eh, a breve a finanziare quelle che sono le fogne dei, eh, di Montagnano, quindi per il collegamento al depuratore di Montagnano. In questo percorso eh, che noi abbiamo tracciato insieme con l'assessore Ruggeri con cui mi sono confrontato ieri, eh, Dobbiamo andare a rivedere l'accordo di programma per rifinanziare quel pacchetto di opere che equivalgono a una serie di milioni di euro, circa 6 7. Nella richiesta io ho fatto mettere non soltanto le fogne di Montagnano, l'acquedotto di Montagnano per 1 .700 euro, l'acquedotto di Colle Romito per 800 euro, un milione e 7 per la raccolta delle acque chiare in un'area degli alzatini che è una zona che come fa una goccia d'acqua essendo una zona depressa senza raccolta delle acque chiare si allaga uno scolmatore la messa in sicurezza del deputatore e la nuova igienizzazione sulla base della nuova legge del deputatore stesso ci sono anche altre richieste di finanziamenti in modo particolare abbiamo fatto richieste per entrare in, un, in una partita di giro per finanziamento per le demolizioni sul lungomare ed altro. Credo che anche la delibera che riguarda il uh, la, sul, cumulato uh, sulle demolizioni dovrebbe essere a breve pronta, è stata approvata già dal, dal settore proposto, quindi dall'urbanistica, 499 mila euro, deve passare alla liquidazione, quindi ci arriveranno questi ulteriori soldi da poter gestire. Mm, volevo soltanto approfittare per comunicare questo all'assise all e che quindi quanto si è detto nei passati eh, consigli comunali che la regione avrebbe mai finanziato questo è falso, grazie grazie al sindaco consigliere Marcucci aveva chiesto di intervenire sì, grazie presidente, buongiorno a tutti sindaco io mh, eh, a seguito di quello che ha detto lei l'altro consiglio comunale che c'erano delle notizie false e tendenziose che dicevano che lei aveva dato alla stampa notizia che noi avremmo fatto il Campo Nomadi, se si ricorda. Eh, visto che continuano, visto che continuano queste, queste notizie, non solo, ci sono delle raccolte di firme eh, nella Nuova California e a Tor San Lorenzo, atte proprio a, a scongiurare questo fatto che è assolutamente infondato e quindi è una chiara strategia di tensione che si crea nella popolazione, Chiedevo se fosse possibile a lei e a tutti i consiglieri comunali eh, fare una denuncia cautelativa nei nostri confronti verso queste persone. Grazie. Grazie buongiorno. consigliere Marcucci. Sindaco Napoletà. Ah, consigliere Quartuccio. Buongiorno. buongiorno a tutti. Io a tal riguardo vorrei fare proprio un. se fosse possibile fare una campagna, magari con qualche manifesto nelle parti. Ok, delle parti interessate, affinché si scongiuri definitivamente questa questione, perché sicuramente ci sono i, i pulpetti del quartiere che su questa cosa, caso saranno, saranno, siccome siamo nella tornata elettorale, ci saranno facendo campagne elettorali, diciamo, raccolta firme per evitare il campo nomade invece se facciamo qualche manifesto sul, sui luoghi interessati, forse, forse sì, la popolazione ne, eh, viene presa a conoscenza di tutto ciò, grazie. Grazie consigliere Quartuccio, il consigliere, consigliere Montesi in Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Proprio per questo, diciamo, questo problema stamattina in località Nuova California c'è una riunione in un quartiere proprio perché stanno raccogliendo le firme, mi hanno chiamato dieci minuti fa, che c'è un campo nom nomadi che il sindaco ha disposto sul territorio Nuova California addirittura. Ero insieme all'assessore stamattina, propongo dei cittadini eh, adesso mi diranno dove, chi è però è, consigliere, è dove, sta dove stanno facendo quindi sarebbe il caso fa veramente dove nuovo, stanno facendo la Nuova California eh, se ci sbrugliamo a fa fare il consiglio andiamo tutti là grazie grazie, la meglio cosa. grazie. consigliere di origine a facoltà grazie presidente io credo che il messaggio che deve dare l'amministrazione comunale intanto è tirare fuori quelli che ci sono cioè vi spaventate perché stanno raccogliendo dei film, ma l'accetto è col padre della sicurezza e sì è quello che nessuno gli fa per la testa di andare a raccogliere i anche la campagna elettorale e neanche voi vi dovete nascondere la storia della campagna elettorale se che piatteremmo nessuno nessuno non ho visto nessuno non c'era però la sensazione, la sensazione è che è il cittadino che se voi girate questo del state sul territorio la dà in persone un abbandono del territorio e di una non sicurezza infatti mi ascoltavo questa mattina il sindaco e il suo intervento nelle comunicazioni inizia a spiegare, visto che avete controllato un lato a nome di e il Presidente del Consiglio eh, Giordani dietro che di 60 giorni attivavate tutto questo, questo impegno impegnavate la gente per la sicurezza e quando state facendo intanto con quell'impegno che vi siete preso perché già stanno scadendo i 60 giorni quello che riguarda i rom, i rom sono rom che girano tutti i giorni sul territorio, girano tutt'i tutto il territorio, non soltanto sulla California. E la gente percepisce questa no, questa no volontà dell'amministrazione. Quindi, iniziano a impegnarci come amministrazione schierando le forze, i quelli che ci abbiamo, diciamo che ci inviamo di fare questi caricini, questi caricini. E questa gente che sto a fare i fatti loro su tutto il territorio quindi chiedo al sindaco a che punto sta, a che punto sta la mozione e l'emendamento che avete firmato per la sicurezza che ci dà i 60 giorni di tempo e non credo che vi dovete spaventare facendo manifesti contro so quello e contro so quell'altro vi dovete attivare a far sì che non c'è più questa sensazione di abbandono del territorio grazie Grazie consigliere Luigi, però il sindaco sindaco e credo che sia proprio questa la motivazione, cioè il creare strategicamente allarme. Cosa stiamo facendo? C'è un assessore proposto che eh, se ne sta occupando, ci sono tutta una serie di operazioni in corso. Guarda caso l'unico che sta in ritardo in questo caso è la regione Lazio, il mandare dei finanziamenti per sono iniziativi. Però voglio giustificarla l'assessore che si era preso l'impegno perché. Eh, anche da una telefonata di qualche giorno fa mi ha detto che stava lavorando sulla funzione Ardea. Noi quello che dobbiamo fare, in mezzo ai forzi che abbiamo, alle persone che abbiamo, lo stiamo facendo. E non è detto che i Rom che tu vedi giornalmente perché stai sulla zona delle, delle salzare, vengono, passeggiano e se ne vanno, è l'esatto contrario perché sono fermi su questo territorio e le leggi non ci permettono a noi di cacciarli. Non vogliamo cacciare nessuno, vogliamo però che chi sta in un territorio rispetti le leggi come gli altri, perché io non sono una persona razzista, sono una persona che quando va negli altri stati, negli altri comuni, negli altri, eh, eh, nelle altre nazioni rispetta le leggi di quelle nazioni. Questi cittadini purtroppo non lo fanno e quindi è giusto che il comune intervenga e li manda via. Non spostiamo l'asse, lo stiamo facendo Stefano, forse a te non mi perché sei ristretto e ovviamente ti sei fatto una passeggiatina fino a mettere torri di sono mandano finalmente dopo vent'anni che stai nell'amministrazione come altri la cosa grave la cosa grave non è tanto attualmente la sicurezza che sta seguendo, sta seguendo un inter preciso è che nessuno si accorge che il comune sta facendo una cosa seria sui torri con tanto di verifiche da parte di tutti gli enti che hanno l'autorità su queste torri e eh, mi sembra assurdo cavalcare un'onda Rom partecipando a riunioni di domenica dove viene invitato soltanto il tuo capogruppo, caro, caro Stefano, e aumentare costantemente la problematica sul fatto che il sindaco, come già ribadito davanti alle televisioni, non ha autorizzato e non intende autorizzare nessuna forma di nessuna forma di presenza romana su questo territorio penso di essere stato abbastanza chiaro per i cittadini grazie grazie diventa un dibattito però sì. velocemente a chiusura però, velocemente. velocemente il capogruppo sono io mi ha, non mi ha invitato nessuno non so nemmeno su cosa che stai, stai parlando la passeggiata sulle torri l'ho fatta da sola e quindi Per quello che riguarda hai detto una cosa grave, la cosa grave è che hai detto che il comune non intende intervenire su quelli stazionari. ne rendete conto? Hai detto una cosa, ma come non intende intervenire? Come ho detto l'altra volta per allora, te l'italiano è un option. Non ti ho interrotto, non ti ho è a facoltà del comune. Non è, ma noi sappiamo benissimo che non è a facoltà del comune organizzare. Oh, dire organizziamo i campi robbi questo comune quantomeno non organizza i camping feri, figuriamoci i campi rom, può organizzare noi chiediamo che vi attiviate seriamente sul controllo che fanno questi signori in giro per territorio e qual è il controllo di fermare tutti i cannuccini anche tutti 700 metri Se li fai una passeggiata sì vedi che c'è, non, non te vedo mai questa passazione al mondo che bagno io quando devo venire questi arrivano e scambiano, buttano cambi di immondizia io ho parlato con i lavoratori del 10 anni fa stanno tutti i giorni a caricare ora di immondizia i primi giorni caricavano 4 buste adesso il cittadino normale, quello che fa la bicicletta una volta che vedi l'immondizia che lascia giro. Chi sono? Diciamo così, va bene, no, fanno tutto e non faccio neanche lì. Cioè, la, sai che vuol dire la diretta? Cioè stare addosso a queste persone, ma ah, che non faccio niente? Non c'è una pattuglia di vigili, non c'è li mandata a fare. Come non li mandate sui lavori? perché si fanno il fendere di i se mandate i servizi sociali a vedere cosa stanno facendo i loro bambini, visto che fate che sta a parlare a te, lo della mezza gratis. Passi i bambini vanno a prendere il ma te che stiamo a parlare consigliere grazie sono comunicazioni grazie, è... grazie al consigliere di tutti gli se deve comunicare qualcosa grazie. grazie presidente buongiorno ai cittadini e ai colleghi io in realtà non, non devo comunicare niente è che abbiamo ricevuto noi una comunicazione l'ennesima comunicazione e quindi forse è il caso che, sì. che si parli la comunicazione è quella dei servizi sociali, l'ennesimo ufficio che lamenta una carenza di personale, che lamenta un'impossibilità a lavorare e a gestire tutti i casi delle persone che si rivolgono a quel servizio, che si aggiunge alla lettera ricevuta sempre in Consiglio Comunale dal maggiore D'Alessandri della Polizia Locale, che si aggiunge alle lamentere dell'assessore all'urbanistica che rappresenta la voce di tutti i tecnici e degli imprenditori. E quindi io penso che sia giunto il momento che l'amministrazione cominci a ragionare seriamente su questo discorso. Io ho fatto un giro negli uffici e con le lacrime mi hanno spiegato che non riescono ad evadere il lavoro che hanno. Siamo in una situazione di crisi e nell'ufficio Politiche e Sociali l'utenza si è triplicata, e quindi dovremmo forse prendere qualche, qualche decisione in merito. Io facevo un ragionamento. De, nei tre settori che ho, che ho citato Allora, le politiche sociali che sono l'ufficio che deve erogare servizi alla cittadinanza la polizia locale che deve garantire sicurezza alla cittadinanza l'urbanistica e l'ufficio tecnico che deve garantire introiti al comune e non metto altri settori allora se siamo un comune che non può dare servizi che non garantisce sicurezza e che non genera introiti Forse andrebbe fatta una riflessione, una riflessione vera, perché è due anni che se ne parla, ma non si è mai riflettuto e preso una posizione reale su questa questione del personale. Non vado oltre, ma dico solamente una cosa, sindaco, mi rivolgo, mi rivolgo a lei come capo dell'amministrazione, che la fiducia nell'amministrazione non è né obbligatoria né, né eterna. Grazie. Grazie al consigliere Iotti. Allora chiudiamo il punto comunicazioni, ritiro il secondo punto perché il verbale delle sedute precedenti non è pronto. Andiamo al terzo punto, relazione in merito agli indirizzi del Consiglio Comunale. Allora il Consiglio Comunale nel 13 giugno 2013 ha dato un indirizzo all'assessore e al dirigente del settore per cercare di migliorare il servizio di raccolta sul territorio della urbana. Eh, visto che sono passati diversi mesi, su richiesta dei capigruppo eh, nella conferenza, eh, abbiamo chiesto all'assessore al, eh, Cantore di relazionare lo Stato e a che punto siamo arrivati con i lavori. E prego l'assessore Cantore. Buongiorno, buongiorno. Allora, mi Accetto. Accetto. Accetto. Sì, sì, sì, allora. Allora. Dunque il Consiglio Comunale eh, delibera il 17 giugno ha chiesto agli uffici di eh, valutare l'appalto degli igiene urbani perché pendeva una amministrazione comunale pendeva una richiesta di risarcimento una richiesta di pagamento di circa 2 milioni di euro per i servizi effettuati sempre dall'igiene dall urbana e non reggiori non contrattualizzati perlomeno e, il dirigente eh, ha eh, valutato tutta una serie di ipotesi non da ultima quella di una risoluzione contrattuale per una risoluzione contrattuale erano necessarie però eh, era necessario che l'igiene urbana si fosse resa eh, inadempiente. Questo non era accaduto, in quanto l'igiene urbana aveva svolto comunque regolarmente il servizio e eh, quindi le gravi inadempienze non sussistevano. Quindi, valutata una serie di ipotesi, si è ritenuto che eh, fosse necessario procedere ad una estensione del portafoglio -porta sul Ricordo che eh, inizialmente l'estensione del porta -porta era soltanto su due zone, eh, il portaporta -porta era soltanto su due zone della città, quindi Banditella e eh, il centro storico, e eh, successivamente quindi si è ritenuto di estendere il portaporta -porta su tutto quanto il territorio nazionale, su tutto quanto il territorio eh, della città. In data infatti eh, del 21 di luglio viene redatto un, un atto di sottomissione nel quale la richiesta di pagamento dell'igiene um, dell urbana viene eh, deputata dell'80% e quindi eh, in questo modo viene eh, perlomeno eh, viene sistemato il diciamo, pregresso, pregresso dal 21 luglio fino al 14 di agosto al 14 di agosto, esatto, viene redatto un nuovo piano di gestione, da sottoporre poi in seguito al controllo e alla verifica del gruppo. Il nuovo piano viene valutato da tutti quanti i uffici competenti, il nuovo piano di gestione viene valutato da tutti quanti i pubblici competenti e vengono effettuate una serie di correzioni e richieste di anticipazione di alcuni servizi. Ad esempio viene anticipato il servizio della raccolta domenicale, della raccolta dei rifiuti il domenica, viene anticipato il servizio di taglio dell'erba delle scuole e vengono richiesti una serie di servizi E Dato a questa urgenza il, il nuovo piano di gestione eh, che contempla appunto l'estensione le su tutto il territorio del porta porta eh, Impegni agli uffici sino al 14 di agosto, data nella quale viene emanata questa determina dirigenziale, dal determina dirigenziale numero 125, con la quale appunto si procede all'estensione del territorio del portacollo del momento. Il seguito ehm, la conviene da, da 15, diciamo, dal 14 di agosto in poi eh, si parte quindi con la campagna di sessione sensibilizzazione, che, mh, si comincia a, a, a organizzare una campagna di sensibilizzazione che poi parte il 15 di settembre. Il 15 settembre parte la, la campagna, il 15 di ottobre parte eh, il vero portaporto su tutto, su tutto il territorio. Si comincia con alcune zone, l'attivazione del servizio infatti eh, viene prima nelle zone, avviene prima nelle zone che erano già servite da questo servizio, e quindi eh, Florida, eh, Nova Florida, il centro storico, la banditella, a seguire poi tutte quante le altre zone, tutte quante, fino al servizio su tutto il territorio, alla fine parte eh, in maniera definitiva dal 22 di ottobre. Per quanto riguarda i dati che mi, mi ha fornito il dirigente, mi dice che nell'intero messo che ci ha fornito l'igiene urbana, e che mi riporta il dirigente, nell'intero mese di ottobre del 2013 si è raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari al 41%, 41,41% rispetto al 28,98% registrata nel mese precedente. I risultati invece diventano più eclatanti se si considera la percentuale differenziata dall'inizio del nuovo servizio, quindi dal 15, di, dal 15 di ottobre al 31 di ottobre dove il raggiungimento si ha, è, arriva sino al 51,13%. Ancora più significativo invece il, il dato relativo al all'intero mese di novembre del 2013 nel quale il servizio porta a porta è a un regime su tutto il territorio e i dati parlano addirittura del 62,31. Quindi mi sembra che gli, gli sforzi profusi abbiano dato i loro frutti. Certo c'è ancora da lavorare, ci sono ancora delle situazioni da definire, eh, mi sembra che la spiaggia sia um, da anni che non era probabilmente pulita, pulita così il 15, il 15 di aprile, eh, era da anni che non era così pulita il 15 di aprile. Stiamo ulteriori per i consorsi con i consorsi e con i balneari sono eseguiti sicuramente delle altre eh, per eh, trovare una soluzione ad hoc per ciascun consorzio e per ciascun, per ciascun stabilimento e quindi lavoro per il lavoro grazie all'assessore al cantore consigliere Marcucci ne ha fatto fatto Grazie Presidente, io ringrazio l'assessore per gli sforzi profusi e per quanto ci ha spiegato adesso. Un'altra cosa che volevo puntualizzare è che purtroppo, come al solito, ci sono i soliti zozzi diciamo, sul territorio che continuano a spargere immondizia a destra e a manca, buttando sacchetti dalla dal finestrino della macchina, oppure ammucchiando sacchi di immondizia dove prima vi erano i cassonetti, oppure vicino alle campane del vetro o tutte queste cose qua. Gli sforzi che sta facendo eh, la polizia, le guardie ambientali sono notevoli, hanno già elevato parecchie contravvenzioni, parecchie multe, sono state anche pubblicate alcune alcuni interventi che hanno fatto e anche messi su Facebook per dimostrare appunto quanto possa costare a, un, a una persona avere degli atteggiamenti del genere quando sarebbe tanto facile fare, comporre un numero verde e gratuitamente gli viene presa eh, questo materiale a casa, quindi mh, un altro sforzo che stiamo cercando di fare è proprio quello di sensibilizzare il più possibile queste persone affinché... Eh, si eviti di vedere ancora nelle nostre strade questi accumuli eh, che poi sono inspiegabili di immondizia da tutte le parti. Per quanto riguarda la, la, i, i consorsi stra, che stanno sul lungomare con l'assessore, già abbiamo fatto una commissione e molto probabilmente a partire da quest'altro mese verrà istituito un servizio itinerante ossia un furgoncino dell'igiene urbana, visto che i consorsi sono chiusi, che eh, ad orari prestabiliti eh, stazionerà davanti ad ogni consorzio in modo che i consorziali sanno che da quell'ora a quell'ora possono andare a gettare i rifiuti in questi furgoncini. Questo per completare quanto diceva l'assessore eh, giustamente e quindi grazie. Grazie al consigliere Marcucci, il consigliere Abbate ne ha facoltato. Grazie Presidente, buongiorno ai copri cittadini, ai colleghi consiglieri, all'assessore. Io sono arrivato un pochino in ritardo, abituato alla ultra-ora canonica, Mi sono preso 20 minuti in più dall'inizio del Consiglio Comunale, però il Presidente questa volta è stato liggio a non ho, quella, Cusì, ho ecco. non ho potuto ascoltare tutto la relazione. Scusi consigliere, io ho fatto l'appello e c'era il Non ho potuto ascoltare tutto la relazione dell'assessore, me ne scuso, ma ho colto gli ultimi passaggi assai gustosi. Uno tra tutti: la pulizia della spiaggia non è mai stata così pulita come il 15 di aprile. Beh, non vuole essere un invito galante, ma se vuole fare una passeggiata sul, sull'arenile con me, gli faccio vedere che così non è, a meno che altri non siano abituati a un altro tipo di pulizia. Ma le garantisco che la spiaggia non è pubblica, la spiaggia fa orrore. Poi possiamo dire che stiamo al 15 aprile, ancora non è, non è da sfarinare e da pulire a fondo ma dopo domani è Pasqua e questo comune ricordo a chi vuole ricordare soprattutto al sindaco che non è presente e che sarebbe carino che il sindaco cominciasse a fare il sindaco e dicesse le cose quando i consiglieri sono presenti io non, non faccio nessuna raccolta contro i rome raccolta di firme contro i rom. Ma se ce ne fosse bisogno io sono in prima linea e dovrebbe farlo lui questo. Quando intervengo io poi riprende la parola e interviene. Cominciamo a utilizzare un sistema un po' più corretto. Detto questo cogliamo dal Presidente della Commissione Ambiente dei Turgoni davanti ai consorzi per raccogliere e stazionare lì per accogliere l'impondizio siamo all'assurdo siamo all'assurdo non abbiamo la possibilità di vedere uno spazzino con una scopa in mano da anni da anni ma a me dispiace vede, eh, consigliere Marcucci che lei eh, reagisce così anche perché lei è il Presidente di una commissione, della Commissione Ambiente e se mi dice che stai a dire significa, che, significa che, che, entri, che rientri a tarda notte ed esci la mattina presto consigliere Marcucci gentilmente consigliere Marcucci. allora, allora, ti, allora ti spiego una cosa l'altro giorno stavano davanti a casa mia perché li ha chiamati il sottoscritto dopo aver passato una giornata a pulire il fosso E non lo devo fare io Casomai l'avrebbe dovuto fare lei che è Presidente della Commissione Ambiente Il fosso Sì, pieno di, di, di buste immondizia. Ci passi 300 volte al giorno lì e non butti mai un occhio Questo è il compito di un consigliere, di un consigliere comunale Ancora più, ancor più del Presidente dell'Ambiente ma dove vivi? dove vivi? Dove vivi? Dove vivi? Dove vivi? Se non Marpucci. fai la, la bonifica del, del, di pratica dei mare Te ne sei accorto che al parcheggio di via Bergamo ancora ci sono i, i, i bidoni della raccolta dei vetri? Ti sei accorto o no? E allora non, non, non ti fa ricordare che dormi E l'ordinanza è scaduta l'11 novembre L'ordinanza lì è scaduta l'11 novembre. Allora non entrare in polemica con me, perché poi dopo io entro nello specifico. Ma entra, eh, a me non mi ricade. Hai capito? Allora non, me, allora non mi metto, però, presidente. Allora, o dobbiamo fare una, una sì. regola. Sì. Se lei sente quello che dice, io vado avanti segno, col senso, tuo discorso. devo sentire quello che dice il Vado avanti, avanti col suo discorso. Oh. Eh? Grazie. Quindi, quindi, detto questo, devo riconoscere che il servizio della raccolta della ricchezza urbana va assolutamente meglio dai nei primi tempi, lo riconosco, ma non è così eccellente come si può far passare. La città è sporca. mentre il sindaco viene qui e ci ricorda che lui tutte le notti, tutti i giorni passa e gira beh, alle, alle torri non so se c'è passato di fronte alle salsare ci sei passato dove c'è il serpentone e che cosa hai fatto per far raccogliere quella nettezza urbana in mezzo, in mezzo? e allora non sei, non sei in grado di farla pulire a dovere? Perché stamattina ci sono comuni vergognosi e lo sappiamo, è una risposta da sindaco, lo sappiamo. Questo, questo è tu, non, devi, devi cominciare a fare il sindaco, non entrare, in polemica, non entrare in polemica con i consiglieri comunali, non dicendo le bugie. Vieni qui il consiglio comunale, ho in giro e racconti che il consigliere Abbate sta raccogliendo le firme contro i nomi non lo sto facendo ma sarei orgoglioso di farlo sarei orgoglioso di farlo fuori di testa ci sei tu fuori di testa ci sei tu hai capito ma tu chi sei l'avvocato del, del, del sindaco consigliere Abba, consigliere abbate consigliere consigliere abbate con il suo discorso senza polemiche con gli altri consiglieri beh non lo deve grazie. dire a me lo deve okay. dire se cioè, ha più buonsenso lo usa alle... sì ma il buonsenso è una bisogna la... che glielo insegna lei presidente con... dal suo posto de... De... De... De... autoritario non funziona niente e devo riconoscere dove ci sei te ancora me abbiamo visto i servizi sociali abbiamo ricevuto una nota adesso da, da parte dei dipendenti dei servizi sociali, ve la siete fatta una passeggiata dentro i servizi sociali, è un ufficio importantissimo per il nostro territorio e fate spallucce, vieni qua e fai il brigio che, ma ti vergognati con te. Consigliere Marcucci, Moderic, consigliere Marcucci. Notevole sì, parole, consigliere no, Marcucci. Sono 16 anni, l'ho passato a combattere, passato a combattere i soggetti come te, ho passato a combattere i soggetti come te, da 17 anni. Hai capito? Che se ci fossero stati meno soggetti come consigliere te, il consiglio qualche cosa sarebbe fatto. Dieto la morte di no. Dieto non era stato te è allora, e stato, stato anche le diamo la, la, la parola ai consiglieri grazie no, se una polemica di questo genere non può, non può essere accettata allora consigliere lei può andare avanti se non va in contraddittorio con le altre persone finisce il tuo discorso e poi le persone possono replicare la cosa grazie. io non Prego. capisco che cosa significa contraddittorio c'è un consigliere comunale qui che maleducatamente mi interviene e dice addirittura addirittura interviene dicendo delle parolacce in quest'aula no, e non lei non l'ha richiamato. L'ho richiamato. E lei non l'ha richiamata. L'ha richiamato, consigliere. Consigliere Abbati. C'è stato Staglia da Mario Consigliere, ma ognuno... Ma che vuol dire che fai questo? Io sto la sto qui aperta. E faccio il mio intervento. Se tu ti ritieni offeso ci sono le autorità competenti. Hai Consigliere Marcucci, tu sei però, il gentilmente... presidente di una commissione. E Marcucci. io ti contesto. voglio la parola e replica il consigliere Barocci. E io ti contesto perché non sei all'altezza. Quando io dico che, che gli uffici non funzionano, dovresti essere tra i primi a riconoscerlo. Poi, dopo certo, se uno si allarga sulla situazione dell'opposizione, dell ma in questo momento è riconosciuto da tutti che l'opposizione sta dando un aiuto fattivo all'amministrazione è propositiva ma quando noi riceviamo una nota da parte del, dell'ufficio dei servizi sociali che chiede aiuto all'amministrazione anche questo fa parte del ruolo del consigliere comunale ritornando al ligerio urbano sì siamo sul punto di igiene urbana lo dicevo prima non sono contento di come stanno andando le cose pur riconoscendo che la, il servizio si sta svolgendo assai meglio di come era prima però la città è sporca assessore. la città è sporca e quando io entro in polemica con il presidente della commissione ambiente quando dice ma noi facciamo stazionare i furgoncini davanti ai consorzi, ben bello, ma deve essere un servizio in più il, il furgoncino, facciamolo girare per la città. Quando dico fatevi di un, una, una passeggiata la mattina, la città è invasa dalle buste dell'immondizia. La città è invasa dalla buste dell'immondizia. e dovresti fare le passeggiate. Caro sindaco, quando esce il sole. Consigliere, tu a me non Abate. concedi nulla. Abate. Tu a me non, non puoi concedere nulla. Consigliere tu a me non Abate. puoi concedere nulla, quello che ti è concesso te lo sei preso. Sindaco, o che, ma, Consigliere, sindaco. Consigliere Avani. ma rendere conto. Che, allora, che, sì, se la dobbiamo andare così allora facciamo, così. Abate, allora facciamo così. così se è concesso così sì. o io finisco l'intervento ognuno lei, che interviene lo no, permette No, consigliere Abbate lei parla e viene registrato chi parla col microfono non viene, non viene registrato consigliere lei parla e sta in seno di via chi parla col microfono non viene registrato se lei va in discussione con chi parla fuori microfono non finiremo mai un discorso prego non la, ma la mani delle persone avere il coraggio di registrare eh, perciò dopo chiare la parola e risponde, e risponde a quello che lei ha detto ha finito consigliere consigliere Marcucci ne ha facoltà. grazie presidente eh, abbade io mi sono infermorato perché prima hai detto che hai detto due cose inesatte la prima cosa la prima cosa è che tu hai raccolto le firme, non l'ha detto nessuno credo oh, eh, c'è noi qua eh. l'ho sollevato io sto problema noi non abbiamo detto che tu hai raccolto le firme oh, nessuno qui ha detto che Tonino Abbate sta raccogliendo le firme ci sta tanto di registrazione anche video O sbaglio capogruppo, ecco eh. Benissimo, la stessa cosa abbiamo detto, quella che hai detto adesso, che la, la città purtroppo è sporca perché c'è gente che ancora continua a gettare immondizia dove c'erano prima i cassonetti e dove ci sono le campane e ha pure spiegato che le guardie ambientali stanno elevando eh, molte sanzioni amministrative e le hanno anche pubblicate su diversi giornali e network. Punto. Però, per, quanto, Tonino, per quanto riguarda il parcheggio di via Bergamo, la provincia si è impegnata a togliere tutte quelle campane il più presto possibile. Per, qua, per quanto riguarda quella, quella fatto lì, le salzare, che prima giustamente hai detto che erano in base da immondizia, se ci hai fatto caso ieri c'erano due autotreni che stavano raccogliendo con il ragno e la pala tutta l'immondizia che era accumulata là. Non so se l'hai visti. Credo, credo di sì ah, eh. comunque c'erano eh, però purtroppo non si va in tempo come tu pensai a togliere l'immondizia oggi che domani mattina già c'è all'altra quindi quello che noi volevamo la, la... la spiaggia è iniziata la pulizia penso che tu, le... penso che tu abbia visto i trattori che eh, l'hanno scaricato addirittura lì dove sta dove sta quel parcheggio che hanno fatto sul lungomare, lì, quel pezzo dove hanno demolito le case, lì, dove stava, no, no, no, no lì a hanno scaricato i trattori per andare a fare la pulizia della spiaggia che è cominciata 4-5 giorni fa, quindi sta, è partito un trattore dalla Venere in Vichini e un trattore è partito da Giudavalo dove, vicino a Paolo il rimessaggio c'è anche un, un carrellabile dove ci gettano tutte le immondizie si può andare a vedere tranquillamente certo, ancora c'è da lavorare molto perché con le piene del fiume lo sai benissimo che sono state portate tante canne zeppi e tutto, tutto quello che concerneva perciò nessuno fa polemica, però bisogna dire le cose giuste grazie grazie consigliere Marcucci, ci sono altri interventi consiglio Luigi Nascoglio Grazie Presidente, io credo che qui si, si cerca di venire meno ai suoi ruoli, ognuno per il ruolo che ha. Si parla delle discariche, non è che per le discariche è colpa dell'igiene urbana, si ammucchiano a Nizzi, è colpa del Presidente della Commissione, è colpa dell'assessore, è colpa del sindaco, è colpa del dirigente che non mettono in piedi un sistema di controllo del territorio. Per quello che riguarda le 69 guardie zeofide, che voi avete dato tutti i decreti, avete sbandierato su per tutti i giornali, devono fare il controllo. Se ci sono gli accumuli di notizie, evidentemente non c'è il controllo dell'amministrazione. Tornando invece all'appalto, perché tu sei presidente della commissione, diciamo così, eh, ecologia, come si chiama, ambiente, cosa saprei benissimo a memoria no? e noi sono più corti che diciamo. Perché dico bisogna rispettare i ruoli? Perché l'igiene urbana che parte a fa fare il servizio a porta a porta poi non rispetta tutto quello che è inerente a tutti i passaggi del camionato. Perché se giriamo per territorio, il sindaco dice che tutti i, martini, tutti i segreti non gira, giriamo tutti per territorio, ce ne accorgiamo che il territorio è In quanto sull'appalto è specifico che deve chiudere tutte le strade, Tutte le strade asfaltate del territorio. Allora, facciamo così: o io domani in mattina, ogni strada asfaltata che ne è pulita, mi insegna i vigili i carabinieri, gli tutti il mattino e mi metto in croce le fotografie, perché oggi non è che è qua, Sì, deve pulire tutto, e poi da tanto ce fatto, che ce l'ha fatto allora? O c'è qualcosa perché venire qui e difendere la spada tratta la società c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va, o ci spieghi qual è, questa, qualcosa che non va, così capivo, no? E non lo so, dopo no, lo spiegherò a Luca Fanno perché venire qui, ogni volta con questa storia del minorale perché ci io qui non sono d'accordo, perché ci devi staccato in cino davanti al consorzio? Chi apre? i consorzi? Chi apre i consorzi? Perché a tale ora, a tale ora, i presidenti dei consorzi aprono e passano il turno dell'immobilità se li vogliono chiudere l'immondizia la, la vengono a portare dove sta non è che devo mettere i camicini sui piccoli sozzi ma non è possibile se sono Quindi, a, a tale ora aprono e, e non va bene perché se no lo guarda in casa mia e poi c'è il camicino che immagina di cose. e non va bene e ci fanno i rapporti durati Okay. Quindi bisogna, bisogna che il servizio va fatto in base a quello che è inerente in tutto il capitolo da fare. Perché che passano sulle, sulle, sulle zone nessuno è inutilmente veri. Ma non le puliscono. No, puliscono tutte le strade, guardate che vanno, vanno pulite. Primo fatto fondamentale, che non è poco, guardate che non è poco quanti devono puliti, Allora vi faccio vedere che non lo fanno. L'altra cosa è che non si fa, non si fa il controllo su degli obiettivi specifici. Se l'immondizia va buttata a via delle salzare eh, all'arco delle salzare come si chiama la via, va a buttare i determinati posti, va a buttare a via di Colli Marini, no, no, no, no, no, va a buttare a, a via Po, va a buttare a via di, eh, Santa Lucia, determinate zone e vanno di Santa Lucia, ma nello stesso gabbiano, di in quella via ci sono andati un'immotizia spaventosi e ci sono andato ieri a mangiare un panino solitorale a luna effettivamente a luna di giorno era passato il cartone, sento un po' il lavoro mio, è stata una mareggiata, i tronchi sono parecchi mesi, sono parecchi mesi che non ci sono piedi pieni, quindi prima di passare il macchinario ho passato l'attrezzo che deve sollevare la sabbia in modo che si asciuga e poi passa il macchinario perché sono passati a Romanella per sono passati con l'attrezzo ma hanno raccolto poco di quello che dovevano raccogliere se prima di passare diciamo così eh, il variatore e quello che seleziona passava un attrezzo che sollevava il bagno asciuga della sabbia avrebbero raccolto tutto quindi chi fa il lavoro sa che dopo devi fare due volte Prima ha passato quella a e poi il Variatore. Grazie. Grazie. Consigliere Ludovici, l'assessore Cantore in Consigliere abbiamo fatto una serie di riunioni con le guardie ambientali e le guardie zordie e abbiamo sistemato le persone, abbiamo chiesto a queste persone di sistemarsi in degli obiettivi fissi, perché prima le guardie zombie e le guardie ambientali giravano per il territorio, quindi risultava una cosa più difficile il controllo. Allora abbiamo, ci sono state indicate delle zone sensibili e ci sono delle pattuglie fisse, ferme lì, è logico che poi devono girare per tutto quanto il territorio, cioè queste pattuglie adesso sono su alcuni obiettivi, poi gli obiettivi cambiano, quando vediamo che sono fermi lì magari da una settimana e la gente non va più lì a conferire il rifiuto, allora magari le facciamo ruotare per il territorio il territorio è molto vasto Sono, continuiamo a fare delle riunioni grazie all'assessore cantore consigliere Panko con Nappalol buongiorno a tutti io innanzitutto presidente le vorrei ricordare eh, che il sindaco quando interviene fuori il microfono eh, no, e poi in modo maleducato si alza e va via e non risponde al, al consigliere Abbate non sta al suo posto lei ha il dovere e l'obbligo di richiamarlo all'ordine questo, questo deve essere chiaro se rilegge la stenotipia io ho richiamato sia il sindaco che il consigliere Abbate no il consigliere Abbate ha la facoltà perché gli ha concesso mm, sì, lei la parola sì. quindi il consigliere Abbate non deve rimproverarlo io Oh. non era un improverato no, era un lei deve, mito... deve rimproverare solo il sindaco Ega in modo mito. maleducato si è alzato, borbottando se n'è andato via, non ha ascoltato il consigliere Abbate no? E quindi, quindi eh, Vabbè, la, la, prossima, prego, la prego, la prego di comportarsi volta, di, la di prossima comport... volta prenderò in considerazione questo metodo la ringrazio, la ringrazio. poi mh, appunto, mh, sentendo i vostri discorsi dell'igiene urbana e soprattutto l'appalto noi dobbiamo ricordare, dobbiamo ricordare che il dirigente Scarpolini ha fatto un'estensione a porta a porta illegittima perché l'ha fatta con una determina dirigenziale anziché come prevede la legge ad evidenza pubblica io questo, prendendo gli atti che avete mandato solamente ieri mattina no? e quindi siamo fuori dei termini quindi andranno ritirate poi le delibere che non, sono stati, non è stato consentito ai consiglieri comunali di poter accedere no? agli atti nei tempi previsti appunto da, dalla legge leggendo la stenotipia io ho avvisato il dirigente Scarpolini dicendo guardi dirigente siamo se entra magari se non fa cucù dirigente almeno può sentire e può anche rispondere gentilmente grazie Perché... quindi io avevo in quell'occasione, e la, la stenotipia l'abbiamo tutti perché l'ufficio di presidenza, presumo che oltre a me ieri mattina l'ha trasmessa anche agli altri consiglieri comunali. Avevo detto esplicitamente no, che noi sicuramente eh, eravamo favorevoli no, al porta a porta esteso in tutto il territorio, ma andava fatto secondo le leggi vigenti. Un. Un, la legge non prevede un'estensione di milioni di euro con una determina diretta di quegli importi. Quindi, quindi assolutamente noi dobbiamo partire da là che lei ha fatto un atto e ne dovrà rispondere no? per legge se l'ha fatto in modo non, non legittimo. Dopodiché al consigliere Abbate e soprattutto al consigliere eh, Ludovici eh, Rispondo in modo semplice, no? Voi avete fatto, specialmente l'assessore Cantore e il presidente Marcucci, un volta cabana di, di, di dichiarazioni, no? Sembravate che vi mettevate un mese la maschera, un mese ve la, ve la toglievate, no? Proprio una cosa vergognosa quello che avete fatto. Prima è stato dato, appunto, è stata tra virgolette, no? rimproverata l'igiene urbana dicendo che il servizio era pessimo su tutto il territorio dichiarazioni che stanno sulla stampa dell'assessore Cantore che provvedeva a fare delle denunce no? di metterla in mora di chiedere i danni di fare denunce alla procura della Repubblica di Vellesi addirittura lecce no? addirittura il, il presidente di commissione Franco Marcucci No? dice non ci sono motivi di pagare oltre 2 milioni di euro chiesti dalla società per il lavoro porta a porta insomma cioè, poi Presidente, Presidente mi lascia parlare poi lei interviene e mi raccomando intervenga con, con dichiarazioni reali perché io le annuncio che ho fatto tre denunce alla Procura della Repubblica per quello che lei ha detto, ce l'ho qui, eh? quindi, quindi adesso deve andare a rispondere, quindi mi raccomando lei usi i termini idonei e soprattutto usi notizie veritiere di quello che dici. Poi l'assessore Quartucci addirittura, eh, l'assessore Marcucci addirittura dice, no? non è escluso il presidente della commissione ambiente Marcucci addirittura dice non è escluso che adesso toglie, togliamo, cioè, rimettiamo tutti i secchioni ritorniamo alla, alla vecchia maniera l'assessore Cantore continua no, ho avvertito la polizia municipale che con i sopralluoghi faremo tutti i verbali di contestazione l'amministrazione ha quindi deciso di presentare alla procura della Repubblica addirittura Franco Marcucci ci sono i presupposti, proporrò anche la revoca della convenzione, valuteremo se ce l'è allora no? tutta questa, queste pressioni contro questa società che stava lavorando come, come secondo me è abituata a lavorare. No? Basta che, che lei, assessore cantore, prende il suo computer no? e scrive su Google igiene urbana, vede i prefetti o le altre amministrazioni, le denunce che hanno fatto, le messe in mora che hanno fatto a questa società per il disservizio, viene da Napoli, no? La veda il prefetto di un comune appunto, di eh, napoletano che mh, si è sciolta la giunta eh, politica eh, per eh, infiltrazioni mafiose. il primo atto che ha fatto questo prefetto è stata la revoca del contratto dell'igiene urbana sta su internet è una cosa pubblica che tutti possiamo andare a vedere di conseguenza perché, ecco rispondo al, al, al consigliere eh, Ludovici no? dice beh, ma perché insomma è un macello, cioè, tutto, tutto sporco quello e quello, quell'altro adesso va tutto bene però lei si è scordato il passaggio precedente no? tutti questi atti che hanno fatto i maggiori eh, referenti politici, quindi assessore e, e presidente di commissione contro l'igiene urbana. Dopodiché in modo magico no? si è stata messa la maschera, quella dei, dei, dei buoni, adesso va tutto bene, l'igiene urbana perfetta, non serve più la denuncia alla Puglia Repubblica, non serve la regola dell'appalto, non serve quello, non serve quell'altro. Ma il territorio, il territorio, beh, la, la, non è gli devo dire il motivo, insomma, se l'immagina, no? Eh, se l'immagina, insomma, no? Con l'olio, no? Col pennello, con l'olio eh, si riesce a, a, a, a ungere le ruote no, caro consigliere, quindi lo, lo sa, no? Non è che non è che devo dire io. Questo, questo a fronte del, del disservizio totale del territorio e dei cittadini. Ma voi vi rendete conto, Assessore Cantore, adesso, fra qualche giorno, fra qualche mese che saremo in pieno, in pieno periodo estivo, dove 200.000 200 persone, no? cittadini e eh, eh, eh, eh, turisti che vengono nel nostro litorale, il nostro territorio cosa diventerà? Diventerà, diventerà peggio di Napoli. Cumuli di spazzatura con rischio di epidemia. Questo perché? Perché non è stata fatta senza il sindaco suggerisce all'assessore quello che deve dire. No, e allora e allora, allora, e allora, e allora... E allora, e allora, e allora, e allora, e allora, e allora, e allora, e allora, e allora, e Consigliere Non, non parli, non parli con il sindaco, cantore, io, ma, si cantore, ma forse perché non c'ero.. Non è, non è, se io sono arrivato prego, tardi prego ho dei motivi e non, posso, e non posso avere la sfera di vetro, sapete quello che ha detto. Prego Però lei adesso io sto parlando con il sindaco, no? Quindi, eh. grazie. Assessore cantore, gentilmente, cioè, Sicuramente grazie. ci sarà, ci sarà. Ci saranno dei giudici fuori dai no? settore. che hanno. mica, mica che è un'offesa. Consigliere, eh. consigliere Franco. Come no? <ride> consigliere Panco, no? sull'argomento mica, mica ho detto per caso che avete preso Tangente, consigliere, eh, io Franco. Io consigliere guardo, Franco. Io mi guardo bene Franco. a dire queste cose, io dico consigliere che ci sarà Franco. un motivo, no? Ci sarà un motivo, no? quindi quindi, certo poi se mi dice che il termine è... È di, di unge con oro è un Assessore caso non c'ero cioè, è così eh consigliere ok? Va avanti sull'argomento non vada vale in discussione con le persone grazie. Grazie. grazie grazie, il sindaco si è vantato pubblicamente no, che abbiamo la, la, la spiaggia più, bu... più pulita di tutti gli anni ma io invito io invito i cittadini io invito i cittadini da, da fare una passeggiata sul lungomare no? <ride> e vedere quello che c'è una cosa vergognosa una cosa vergognosa no? è come le altre volte se non peggio ancora se non, se non peggio quindi io non so che cosa si vantano l'assessore cantore si vanta che il servizio invece il servizio è perfetto sì che, che, insomma, che va bene ne sapremo No, ne riparleremo Assessore fra qualche mese, vedrà che cosa, che cosa troveremo in, nel territorio di Ardea e i cittadini Cumuli già stanno arrivando perché se lei ha notato ed è stata attenta, sabato e domenica scorsa che abbiamo avuto belle giornate e quindi qualche, qualche cittadino da Roma è venuto. Facendo il giro per il territorio, abbiamo trovato i cumuli di spazzatura su tutte le parti e quello è solamente l'1% di quello che arriverà a giugno, luglio e agosto. Eh? Quindi, preparatevi, prepariamoci a vedere quello che succede nel territorio. Poi, lei mi parla le zone sensibili: abbiamo messo le guardie zoppili, no? volontari, ambientali e che sia. Beh, se il comune di Ardea no? facendo pagare eh, cifre astronomiche ai cittadini di Ardea per quanto riguarda la spazzatura noi ci dobbiamo vantare o ci dobbiamo rivolgere a un volontariato per garantire il servizio di eh, eh, il servizio diciamo, di, di, di igiene no? è una cosa vergognosa lei se la poteva proprio risparmiare questa cosa assessore i cittadini pagano soldoni con quei soldoni no, dovete far sì che il servizio venga fatto vengano fatti i controlli e viene, viene posso in atto tutti, tutte le, le azioni affinché il servizio funzioni e i cittadini rispettano le regole siamo, abbiamo messo la pattuglia da guardia ambientale ma lei è passata a via Firenze ma io invito tutti passate a via Firenze cioè, quello che c'è ma c'è di tutto calcinacci, gomme auto materassi passateci, salite a Firenze andate al mare, passateci un attimino guardate dentro i fossi una cosa vergognosa quello che, che, appare, quello che appare sulla strada è il 5% di quello che sta all'interno dei fossi e delle scoline che cosa ha fatto lei, Assessore Cantone? Lei già da, da, da oggi si deve attivare, mandi una pattuglia della Municipale, mandi il personale del, del, dell'Ambiente del, dell a vedere quello che ci sta dentro i posti di via Firenze. È uno schifo, è uno schifo più totale. Poi... Io parlerei anche dell'assunzione dell'igiene urbana, caro consigliere Ludovici, no? ma lei lo sa le persone che, che sono state assunte? Ah, lo sa, no? Ecco. Quindi parliamo, parliamo parenti diretti dei soliti consiglieri comunali, amanti, ah non lo sa lei? Quasi sugli appalti c'è qualcuno che ride, no? <ride> c'è forse da una coda di paglia, no? Ma voi guardate, guardate, guardate gli appalti pubblici, no? Quindi igiene urbana, trasporti, eccetera, guardate un attimino le persone che assumono o parenti diretti, quindi fratelli di assessori, no? O amanti di consiglieri, oppure no? persone che comunque hanno fatto la campagna elettorale e quindi rivendicano il posto di lavoro ma tutti, ma tutti quei cittadini onesti che fanno i concorsi che fanno i concorsi studiano e vincono io chiederei all'assessore De Paulis che sta al telefono pubblicamente se lui è intervenuto con, con il dirigente Scarpolini affinché qualche candidato a qualche concorso pubblico e che ha vinto meritatamente se sono intervenuti a chiedergli le dimissioni no la domanda gliela ripeto perché se lei non capisce io sto a disposizione non è che... Eh... ma tu non ci spieghi, non ci dice non capisco io ho spiegato che nei concorsi pubblici, no? nei, nei concorsi pubblici e comunque Però... nelle selezioni No? si dice in piazza che vengono assunti no? dai soliti noti consiglieri comunali che detengono il potere consigliere, Baretti, diretti consigliere l'argomento è il genio urbano mi ha chiesto l'assessore no l'assessore non può chiedere l'argomento lei al consigliere lei, sta parlando lei, di un argomento lei. Presidente la piazza, lei, la piazza sta sempre lì 24 ore non fa vuole andare lei la sempre nel momento giusto nel per salvare da no per non lei. voglio salvare nessuno no, no, no, la piazza è bella proprio lei stesso. è intervenuto sempre al momento giusto per no, aiutare le persone in difficoltà prego consigliere Perfetto. quindi il servizio dell'igiene urbana no, ce l'abbiamo di fronte no, ogni giorno quotidianamente quindi cercate da non dire fesserie, assessore, presidente, di commissione, no? Il servizio, vabbè, abbiamo fatto l'estua, eccetera. Tra qualche mese ne riparleremo. Grazie Presidente. Grazie consigliere Franco.